benvenuti ragazzi in questa nuova esperienza che è tutta nuova da parte mia anche se io sono un ex giocatore in queste cose ma vediamo mi sfida ancora dopo tanto tempo a vedere se ancora sono capace di fare queste cose via ah cominciamo buono uh, vabbè era una prova era una prova vediamo un po vediamo un po e adesso si fa sul serio 1, 2, 3 E via, mamma Via, più veloce la luce Il lo prendiamo dopo Calmo, calmo Calmo, a destra, a destra, gira Fena, prena, prendo, prena, prena, prena, prena, ci passa, sperati, ciao, carabinieri, ciao, malameo Mamma mia I fuma lo prendiamo dopo Mm, mm, mm, i, i, i, i. E, e no qua mi vogliono fregare qua mi vogliono fregare qua oh, mi vogliono fregare ore ma chi è la guida eh. nessuno mai ha sfidato uno come me così eh. se questo si toglie se questo si toglie e vai e vai Vai, vai, vai Lumaca, tu muore davanti! Oh. Ma quattro costa sta... queste due lumache Se, se, se si muore davanti Con una mia Mi supero in terza corsia Non ci fa eh Eh, però con, con le lumache Uno come deve fare? Come deve fare? Come deve fare? Come deve fare? Vedi, vedi, vedi, non ci muoio, non ci muoio, né a destra, né a sinistra. Uno come deve fare? Uno come deve fare? Forse, forse, ce la facciamo, ce la facciamo. Ah, oh, fuori uno. Vai. Pompieri, pompieri. Ah, oh, e via! Vai, vai, vai, vai ferma firm, firm, l'osso ferma firm, l'osso ferma firm, l'osso ferma firm, rosso, ferma rosso, calmo, calmo, calmo e sangue fendo, calmo, sangue freddo calmo, calmo, ancora, ancora, vai vai vai vai piano con ancora, con ancora, ma tutti ancora, ancora, ancora, ancora, davanti vai orè, oh, fuori 1, fuori 2, fuori 3, fuori 4, fuori 5, orè oh, no, ma va va va va va va va va va in vacanza vai orè oh. E eh non solo non ci faccio la striscia, ma se non faccio così, io come faccio? Eh. Il fumma lo prendiamo dopo. Il fumano lo mettiamo dopo. Vai così, vai. Ciao zio Ciao bello! Ci vediamo dopo la casa. Vai vai, vai, vai, vai, da verso! E eh, così! Buona grande, vai! Buona grande, vai! Fermo, fermo calmo, calmo, calma e sangue freddo, calma, freddo vai, vai Luma che, che vai, vai, vai facciamo sul passo alzardato me con me a guidare perché non so se riuscirete a vivere ah mi hanno fregato beh momento bene a tutti ragazzi questo gioco è finito, spero che vi siete divertite, io tantissimo, eh, ho voluto fare un esperimento, eh, se ci sarà una prossima volta, è probabile, non so quanto, puoi fare questo esperimento tra il gioco, preghiera e divertimento senza svalutare le tre cose che sono singole, uniche e importantissime per la nostra vita. Ma Fare un gioco eh, anche educativo, un gioco dove si parla anche di preghiera, pensi che sia molto di più di un semplice gioco eh, da intrattenimento. Allora, da Flatweb da Futuro, vi saluto e, e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se volete iscrivervi iscrivetevi se volete commentare, commentate, se non volete fare niente e. Eh, fate lo stesso, Vabbè.